Series 6 TTV monta in un'innovativa trasmissione a variazione continua composta da due motori idraulici e da un gruppo epicicloidale. Il comportamento dei motori idraulici varia a seconda della gamma. Questo assicura sempre le massime prestazioni negli utilizzi ad alta velocità. Il 6.230 TTV è progettato per viaggiare a 60 km h a pieno carico a 1.790 giri motore, a 40 km h a 1.200 giri. Questo si traduce in un notevole risparmio di carburante. Il cambio tra una gamma e l'altra avviene quando le due frizioni ruotano alla stessa velocità. Nessun contraccolpo e garanzia di aver sempre il trattore in trazione. Sono state aggiunte alcune strategie di guida. Oltre alle consolidate manual, auto e PTO, abbiamo ora l'Advanced Auto Mode con il quale si sceglie il numero di giri motore minimo e la funzione Power Shift con 13 rapporti di velocità preimpostati. Va sottolineato che la nuova trasmissione ha, rispetto alla precedente, una capacità di traino del 47% superiore e un utilizzo medio della componente meccanica molto maggiore, alle alte velocità fino a 6 volte in più. La trasmissione è dotata di un inversore idraulico con la possibilità di regolazione durante l'inversione di marcia.